Stiamo andando a fare il primo show ripkick del 2022 Bisogna vedere se non è il primo e l'ultimo, però quello allora, lo vedremo poi in futuro Ogni volta che tiro fuori questo carrello dalla salita dei box ragazzi, è tipo un parto C'è la macchina, e a parte che è mega impennata davanti, quindi davanti non fa trazione Arrivo su dalla salita proprio al pelo che la macchina... Il carrello pesa talmente tanto che, cazzo, tira indietro la macchina praticamente Vabbè ragazzi, andiamo a prendere l'altro scappato di casa e poi ci vediamo con Ivo in Valassina Alve Salvino eh, eh. Bro sei in mezzo alla strada No anche lui deve girare il mio bro No niente siamo qua abbiamo recuperato Alboreto ci vediamo in Valassina a prendere due buche Ecco il bambino Guarda eh come scende sono arrivati due bifolchi. Sì, parolino, Ma eh. nel 2021 ancora far benzina Era la tua cazzo, la scuridita No, ah, è che è il 2022 dovete Ah, cazzo! Siamo arrivati Chiaramente arriviamo Dovevamo montare oggi piove. In verità lo sapevamo. È vero, in, ver in verità lo sapevamo, è eh, soltanto perché dovevo dirlo nel video. Intanto che i bei bambini portano qui le transenne così lo lasciamo qui stanotte e domani mattina veniamo a montare. Aspettiamo anche che arrivi. Scusa, uh, eh. Mettiamo giù le transenne, arriva Diego e domani mattina 8 e mezza siamo qui a montare col problema che domani i ragazzi danno tipo 50 km di vento, quindi siamo già tutti un po' troppo preoccupati. E qui te l'ho beccata, te l'ho beccata Ma fatta con la bocca <ride> Se avessi una frase per difenderti cosa diresti? Te li fanno tutti e non puoi esporre così una categoria Maschi <ride> facciamoci sentire 8 di mattina, mi ricordo se ho già detto che siamo a Sondrio Adesso colazione veloce e poi andiamo finalmente a montare la struttura Per adesso, dico per adesso, sembrano esserci vento Noooo. Vediamo anche l'ultimo componente dei, dei bambini show. Sì, ciao, sono qui, sto facendo colazione al bar. E... Siamo arrivati in anticipo. Sì, come al solito: 40 minuti in anticipo. Chiedilo a lui. Albi, fai una prova di spiccheraggio. Ciao sonno, siamo qua al Ripkick Bike Show, lo show strappa rampe, rampe morte. Rip rampe morte. Eh, ma non posso eh, l'aneddoto. Sì, eh, l'hanno chiamato Ripkick rampe morte. È uscito il sole ragazzi, abbiamo finito di montare tutto. A breve arriveranno anche dei ragazzi. Ciao. Di una scuola Di un liceo Perché obiettivo Che abbiamo Quando giriamo così un po' A fare spettacoli Oltre vabbè A fargli il show È bello anche interagire Proprio con uno voi Che venite magari A vedere lo show Ma in questo caso Proprio con il comune di Sondrio Ci siamo accordati Per far venire qua Una classe E parlare un po' Di tutta la nostra esperienza Come atleti E come gruppo ripkick Perché ci siamo un po' Inventati un possibile lavoro Certo noi Per adesso Non l'abbiamo fatto ancora Fruttare Come potrebbe fruttare Una roba del genere sì, L'obiettivo sì. L'obiettivo è vabbè, sì. Non, ragazzi non vedete alboletto come sta, sta guadagnando vedete, col, con le sue sto... entrate passive grazie alle entrate passive ho imparato a guadagnare stando fermo <ride> dalla, dalla, dalla, dalla. oggi siamo oggi siamo professori ragazzi cioè, se vuoi arrivare in un certo punto si sì che vale devi ovviamente soffrire per arrivare a un certo punto. Questo vale nello sport ma come in tutti gli ambiti. Cazza. No, eh, piccolo annuncio, dovremmo iniziare alle tre e mezza, però c'è molto vento, quindi potrebbe posticipare un pochettino. Hours later. Ragazzi, alla fine appunto per il vento siamo riusciti a rimediare uno show. Non trick estremi chiaramente perché soffiava 40 km h di vento. Per domani i previsioni dovrebbero essere decisamente migliori, ma stasera, siccome l'Alboreto, come al solito, ha fatto un cazzo e poi è violento. Stasera ieri ridiamo tutte indietro perché facciamo Nessa una di cosa ca... un pochino diversa. Ma state lì domanda! Scappa! Scappa! Tengo. Vediamo chi ha più volento adesso eh Coglione <ride> l'alboreto adesso la me la paga <ride> Fateci andare che fa fresco Chia giù l'acceleratore accendi tutto Uè bimbi Bimbi Bimbo L'alboreto nel bivino E l'elvirino l'alboreto Arriva basta. Vendetta vera, non finirò in galera! Come ti sei sentito ieri dopo il sorpasso? Un po' male, devo dire. Infatti sei abbassato, eh. sentirai eh, eh, no. oggi quando chiamerò Double Flip Sub No, è infamata. Allora, ragazzi, ieri, dopo una, una battaglia estrema sui kart, siamo andati a dormire. Poi ci siamo svegliati stamattina e siamo venuti qua perché è verso 11.30 mezzo a mezzogiorno, dobbiamo fare il primo spettacolo. Diego ci ha abbandonato perché aveva un altro spettacolo in un'altra pantra vicino a Sondrio. È arrivato Fede B in soccorso. Oggi non c'è vento ragazzi e magari riesco a ricordarmi di mettere la GoPro sul casco per filmare un po' lo show. Bello, questo qua potrebbe essere una buona idea. Spiega come funziona lo show: Ripkick Gasiamo la gente, facciamo un po' di presentazione. Poi si sale tutti sulla struttura e si inizia a saltare. Salti dritti, combo basic e poi si finisce. Flippone, e poi eh, ragazzi abbiamo anche l'alboreto L'alboreto Ah sono un clown Sono un clown Poppy, poppy. Scusate eh, però in questo momento mi sembra di essere a messa È uno spettacolo di bici di freestyle Voglio sentirvi urlare cavolo Oh dove siete? Ah oh, tu adesso ti, ti metti giù te Io? Sì. Vai atti. Sì. Così ci stanno no? Il è, è, è il top, è il top, è il top, non abbiamo mai visto così tanti ragazzi come in questi giorni, siamo veramente entusiasti, di più di quanto pensavamo, quindi dobbiamo continuare a farne e tutte le amministrazioni devono darsi una mossa e, e incentivare questa cosa per i ragazzi, io lavoro in un ente pubblico. Ti comuni un appello, chiedete a me, vi do tutto il materiale per organizzare burocraticamente questa cosa. No, grazie, grazie Paolo, pugnetto da Rider, grazie. grazie. Guarda come faccio a scatenare i mi mibero. No no no no no no no no Ne ,no, no, no, no, no, no, no. abbiamo tre qua Ok Dovete guadagnarvele Risposte a domande sui video Quante stagioni abbiamo fatto di Toto di Spiega? Ho sento tre Toto di Spiega Due Qua Ahia sei guadagnata È andata Il primo video Diciamo dell'inizio della programmazione di un video a settimana Ma c'avevano un nome C'avevano avevano Un titolino ma eccolo, è lui che se lo merita È lui Biscotto o la barretta ma al mango? Barretta, barretta Possiamo farlo fuori? Sì, certo Allora, questa non c'entra solo con i video Ma c'entra anche con proprio le bici Qual è la bici che Rose non produce più? Aspetta che lui ha alzato la mano è stato... Eh, vabbè, ma lui, cioè È il mio campione okay. vuoi vuoi La tutti. vuoi te o lo vuoi dare a qualcuno? Vabbè. Per caso glielo do ai miei amici. Eh, giusto, giusto. <ride> Ragazzi, qua davanti prima lì. Eh, eh, avete Album fatto eh, filmi, eh, esatto. Tu <ride> che parli il dialetto, cosa hai da dire a tua discolpa? La mia colpa rossa! È che mi ricordi <ride> meglio. Andare a cercarmi i miei Vedi un cosa? un casino della madonna casino allora non funziona così se uno atterra un triplo dovete fare il triplo del casino non si può atterrare silenzio. ma cosa Saliamo, saltiamo dritti, saliamo come se fosse finite, e facciamo un par casino e facciamo un flip poi mi piace non sento non mi sento molto oh, mi sento non mi sento Ma io non, non so... Cioè, cosa serve per il bis? Se volete il bis dovete fare il triplo del casino che avete fatto l'ultima volta. da parte mia, siete stati calorosissimi, è una delle poche volte che troviamo un pubblico così caldo, veramente così energico in uno show, quindi grazie mille soldi, è il modo migliore per riprendere un po' gli show dopo diciamo, la pandemia, quindi veramente grazie mille di cuore! Grazie! grazie. Qual è stata la parte più bella di oggi? Ehi hey, cavolo, lo show finale ha sempre il suo fascino Beh, secondo me Da no, vedere la tre... gente che non abbiamo mai visto Vedere la gente, ma Siamo riusciti proprio in questo caso Secondo me rispetto agli altri show che abbiamo fatto Proprio avevamo in pugno la folla Però è stato proprio bello che per una volta proprio dicevi Oh, siete gasati? Bene, grazie a voi ragazzi, a voi che guardate i video esatto, che poi venite voi. agli show e vi gasate. Tra e poi, ragazzi, ragazzi, se avete dei parenti degli amici che lavorano in comune, rompete le palle, ci veniamo anche nella vostra città. Dici. E ricordatevi che se avete bisogno di qualche informazione su Ripkick o volete organizzare qualche show, c'è la mail. Di rip Kick in descrizione Quindi Scriveteci lì nel caso Che non vi risponderemo mai No No scherzo Ci impegniamo Ci impegniamo A rispondere No più che altro perché Lo dico Siccome Quando ho fatto il primo video Della struttura Sono arrivate delle mail E non abbiamo risposto Che figura di merda Purtroppo ragazzi Ci sono tantissime cose da fare Ma ci impegniamo A rispondere organizzare più show del genere perché, perché è veramente fighissimo qua, eh. Direi che Anche a nome di Diego Che purtroppo Non c'è stato oggi eh... esatto. Sondio conquistata Sondio conquistata eh, Andiamo a lavarci mani a mangiare e ciao bello